In questo video mi sposterò nella stanza insieme al mio amico Per vedere la sua reazione al fatto che c'è Lion per scherzo su Minecraft E ricordate sempre di essere aperti di mente Iscrivetevi al canale e lasciate like, mi raccomando E non mettete la faccia che odio di più nei commenti Questa qua, non mettetela per favore Perché sennò potrei urlare in 20 lingue diverse Ragazzi no, non mi sono trasformato in Lion, tranquilli Cioè sì, ma solo in Lion su Minecraft ovviamente E oggi andiamo a fare uno scherzo ad uno dei miei amici qua presenti Che ora sta tagliando la legna Io praticamente a questo amico gli ho detto Che dovevamo registrare un video insieme a Lion E magari è anche plausibile perché Avendo io tipo sui 40.000 iscritti, adesso me li flexo Però praticamente, insomma, potrebbe anche essere probabile no? Mm, non è vero, so che ovviamente Lion non, non mi cagherebbe mai, ovviamente <ride> Però in questo caso facciamo finta, speriamo che lui ci creda Ecco. Allora, adesso tipo mi avvicino a lui, quindi vediamo un attimo la sua reazione Lo vedete, è proprio lì, è proprio lì il nostro amichetto Adesso <ride> gli do un colpetto Ok, perfetto, guardatelo, è proprio felice lui Ma che caspita, non sta reagendo in modo come... Oddio no no, no invece ha reagito, reagito Io ragazzi non posso scrivergli Perché praticamente se gli scrivo esce il mio nome Quindi ovviamente cioè, Quindi ovviamente non va bene Però lion eh sì tipo facciamo finta così no E quindi adesso tipo vediamo cosa faccio Tipo se mi segue oppure no in teoria Penso che mi dovrebbe seguire Ecco sì esatto mi sta seguendo un po' inquietante Come cosa raga aiuto Aiuto, no! No, aiuto! <ride> Però dai, cioè, anch'io farei, tipo, anch'io avrei una reazione così se ci fosse live nel mio mondo, vorrei ben vedere. Guarda, <ride> eh, tipo, yuhu, yuhu, che felicità! Eh, <ride> è un po' imbarazzante, come... aspettate, adesso. Magari mi sposto nella sua stanza Perché se mi sposto Praticamente vediamo un attimo la sua reazione. Ehi hey, ciao uh, tele ma è entrato per caso Lion nel mondo Sì sì sì ma è entrato ben, Cioè non so perché come Ma ci mi, è minato un pugnetto e, eh, e Non eh. so perché mi è entrato Ok ok ma ti, tranquillo ti sento un po' agitato Ma è normale Agitatissimo Oddio, eh, lo so, lo so, è normale Ma tranquillo, infatti se tu vedi in tab C'è anche Lion lì, in tab con noi Perché ci sono io, te eh, e Lion Eh, lo so perché non vieni qua Eh, fra poco arrivo Perché sto facendo una cosa, tipo sto mh, Finendo di editare un video E quindi arrivo, eh mh, Quindi mi muto un attimo Però eh, dovrebbe arrivare anche qua in vocal, Lion Quindi... Uh, oh, ok, ti aspetto Ok, va bene Dai sì, va bene. Non so cosa, caspita, ha detto, però praticamente è stato molto bello vedere la sua reazione, ragazzi. Cioè, nel senso. Guardate, non mi sto seguendo. È inquietantissima come cosa. Ma adesso, tipo, facciamo qualcos'altro. Adesso, tipo, andiamo in miniera vediamo un attimo come si sta comportando. Io, ovviamente, sto facendo questo video, ragazzi. Ma mi raccomando, scrivetemi voi. Nei commenti altri video di altri youtuber Nei commenti, cioè tipo qual è il vostro youtuber preferito E, e così faccio altri scherzi Con uh, ai miei altri amici Insomma con i miei youtuber preferiti Con i vostri youtuber preferiti che aspetta sto dicendo Non i miei, cioè nel senso In realtà io uh, a me piacciono tutti i youtuber uh, italiani Sono molto bravi tutti quanti Adesso metto questa qua cosa cioè nel senso io sto facendo finta di ma, cioè, ma poi vi pare che lion entra nel mondo e si mette a giocare la vanilla Ovviamente no non credo poi dopo non lo so cioè, Però sarebbe molto strano No ho messo una musica brutta che... Però eh, vedete tutto quanto felice adesso mi risposto Ehi hey, ciao come sta andando la situazione lì con lion tutto bene Ma no è crashato proprio nel bel mezzo dello scherzo Comunque andate sul suo canale che lo lascio tipo il link in descrizione No, raga, ma mi sono messo in creativa. Adesso appena entro gli faccio vedere io lo scherzone più bello del mondo. Che qua c'ho tutte le pozioni, le robe, cioè... Non avete idea di quello che posso fare qua ora. Mi vedete in creativa, giusto? Infatti adesso... Ok, perfetto, Lion gli ha fatto uno scherzetto a Mr. TV, cioè è una roba unica Non è vero, eh. ovviamente sono io che sto facendo gli scherzi, non è vero io. Però, eh, ecco, chissà cosa, cosa penserà, perché adesso io tipo posso fare tutti gli scherzetti del mondo Se io vado a prendere tipo le potion, no, no potions, no Però potrei and andare a prendere la potion of... Um, questa tipo, weakness, che fa schifo in realtà <ride> Ok, io ho dato weakness, pover poverino, debolezza, cioè nel senso adesso è un po' deboluccio, ovviamente, e aspetta che gli do altre spadate, <ride> ok, perfetto, è terribile come comportamento, però dai, sono io ovviamente. Ok, io però non posso ucciderlo per davvero, perché se no esce che c'è scritto che è stato Dunis ad ucciderlo e noi questo non lo vogliamo mai nella vita, giustamente, figuriamoci, e tipo adesso volo, Eh <ride> Ok, vedete, molto strana com come comportamento. Cos'altro posso prendere? Posso prendere tipo l'arco uh, arrow, si chiama, giusto? Ti prego di. Allora, questa è la freccia, ok. Muori! No però è vero, non posso ammazzarlo di più ragazzi, cioè veramente poverino, gli sto gli starò facendo tutti i cuori e poi dopo muore scopre che sono io e, e, e del male. Anche se ho preso L'advancement spero che lui non l'abbia visto, porca miseria aspetta, andiamo tipo sopra per vedere se è vero oppure no. Allora, ciao tele, allora praticamente sei mutato prima di tutto, ok. E poi um, come sta andando? Io sto continuando a fare le cose. Saranno benissimo, cioè Nami stanno facendo degli scherzetti molto belli. Si sta facendo degli scherzetti molto belli, ho capito. Sì, e... io sono finito. Semplicissimo Ho capito, eh beh certo, ma giustamente è anche bello che ti stia facendo questi scherzetti Ehm, guarda mh, Mi sembra strano in realtà Però, niente, io fra poco arrivo, eh Ok Mm. Ma scusa, ma in che modo ti sta facendo gli scherzi? Mi sta tirando degli spadate. Mi sta facendo una pozione e mi ha tirato anche un arco. Ma scusa, come fa ad essere in game mode? Cioè gli hai dato tu la possibilità di andare perché non mi pare che ti ha a te? Eh, eh sì, perché così almeno si diventa anche lui. Ah ok, quindi ti avevo oppato, capito, capito Eh spiegati che qui c'è il lion Eh niente, me ne vado, uh, me ne vado Sono un po' sconvolto per questa cosa, non me l'aspettavo Però adesso dai, registriamo con lion, sarà bellissimo A dopo okay. arrivo, mi sbrigo subito <ride> Raga, cioè, allora è super felice Secondo me si è anche confuso totalmente Perché ha detto, sì l'ho oppato io quando no Ero già oppato. io non gli ho manco dato l'op però vabbè eh, non so che caso Secondo me sarà stato perché è crashato. Adesso co cosa posso fargli d'altro? Gli posso dare uh, una pozione. No, no, no. Se no muore. Cioè, anche il tridente muore. Cos'è che possiamo dargli? Scrivetemi nei commenti uh, altre cose da, da mettere agli. A, diciamo ai miei amici. Con gli altri youtuber. Ovviamente iscrivetevi nel vostro youtuber preferito così portiamo un'altra serie, tipo un altro video su dei youtuber preferiti. Sarebbe bellissima questa cosa. Tipo potrei prendere... Uh... Brr, le pozioni in realtà sono le migliori. Anzi, posso spawnare le cose. Oh, rogo! non ci ho pensato, posso spawnare queste cose qua. Adesso gli spawnano le peggio cose. Ah! Via, c'è Cioè <ride> Ma vi immaginate? Sarebbe terribile come cosa. De, io mi eh, morirei da ridere in realtà <ride> Che tipo dico ma what the, Cioè cosa sta succedendo mm, Allora Vediamo un attimo il poverino sta anche combattendo Ma non dovrebbe combattere è morto Porca miseria però dai, è morto dal magma cube Quindi questa cosa ci sta Se muore dal magma cube ci sta Se Però io non balbetto Potrebbe anche essere una buona idea E voi giustamente non vi rompete le palle ad ascoltarmi Che è una, anche una seconda buona idea Secondo me però adesso io imparerò a parlare meglio tipo guardate adesso è lì che sta combattendo i magma cube aspetta adesso vediamo un attimo cosa, cosa dice ehi hey, ciao come sta andando È benissimo ma non so perché, ma mia ha spawnato dei magma ah ma sarà il burlone Stava, sta, sta facendo degli eh scherzetti sì, come eh, eh. però mi sto divertendo tantissimo eh beh sono contento adesso guarda arrivo anch'io così mi aggiungo al divertimento ok Ok, ho finito eh, sto quasi, so quasi arrivando, sono proprio qua nel momento più bello del momento Ok, devo dire che lo scherzetto a, a Mr. Tele, secondo me ha funzionato Scrivetemi nei commenti se volete vedere altri scherzoni Altri scherzoni E quindi noi ci vediamo al prossimo video Iscrivetevi al canale e lasciate like, mi raccomando E non mettete la faccia che odio di più nei commenti questa qua Non mettetela per favore Perché sennò potrei urlare in 20 lingue diverse